Adamo caro, secondo te la vita è tutta qui? Cosa intendi, Marisa cara? Secondo te abbiamo ottenuto il massimo? Beh, considerando l'alcolismo di tuo padre e la prostituzione di mia madre siamo comunque riusciti a creare un focolare domestico stabile, felice ed accogliente. Sì, non è male. Ma stiamo vivendo l'ultima metà della nostra vita, il meglio è passato. È davvero tutto qui? Ah, ma dai, Marisa. Non siamo mica sul letto di morte. Possiamo farci un regalo, cambiamo casa, viaggiamo. Di case ne ho cambiate anche troppe, di viaggi ne ho viaggiati anche troppi. È solo un po' di malinconia che ti fa vedere tutto piatto. È normale, passerà, vedrai. Non lo so, Adamo, non lo so.